Siamo soliti dire che i classici sono a fondamento della nostra cultura europea, a fondamento per il pensiero politico, pensiamo alla polis greca, a fondamento del diritto, pensiamo al grande diritto di Roma, sono a fondamento anche del pensiero scientifico, la grande scoperta della scienza presocratica dell'atomo. Sono a fondamento anche per il pensiero plurale, perché la classicità e la civiltà non del libro ma dei libri sono fondamento della nostra lingua perché quando noi parliamo di cosmo, di uomo, di ragione, di anima e parliamo greco, parliamo latino ma per un altro verso sono anche, nel segno della differenza sono anche antagonisti al nostro presente sono lontani, sono esotici e per questo ci interessano ma c'è altro i classici ci interessano per un altro motivo, perché ci pongono le domande giuste. Ci pongono le domande penultime. quali sono queste domande penultime? Sono le domande sul tempo e la sua relazione con la morte, sono le domande su chi è l'uomo, la domanda costiniana, tu qui sei, tu chi sei, quindi conosce se stessi, la domanda sul Dio esteriore al di fuori di noi o sul Dio interiore, il demone, la domanda sul limite, e come si rapportano queste domande con la scienza e con la politica? Ecco, questo libro Segui il demone. Quattro precetti più uno si occupa di queste domande, ma si occupa non solo della genesi storica di queste domande e della loro ricostruzione comparativa nelle letterature classiche o nelle letterature moderne va oltre e cerca di incrociare queste domande con le domande degli uomini del nostro giorno e quindi di mettere proprio a contatto, in colloquio i grandi del passato Eschilo, Sofocle, Platone Agostino, Cicerone, Seneca con gli uomini di oggi con le domande di questi classici quali non consolano ma interrogano e in particolare anche con i giovani dei nostri oggi, i quali sono attratti da queste domande, se le pongono anche loro, spesso negli stessi termini. E perché sono attratti? Perché i classici sono competenti in umanità, perché hanno ansia di verità. Quell'umanità e quella verità che i nostri ragazzi ci chiedono.